Buon capodanno. Oggi ti porto a fare un bel giretto dell'isola di Terseira. Sai che facciamo? Prendiamo la provinciale principale, quella che taglia l'isola. Qui dal Tares, ce ne andiamo verso Angra, e poi giriamo a destra e ce ne andiamo a esplorare terra ciò e poi su in cima alla montagna per vedere la vista più spettacolare che c'è. Si va! lì davanti la montagna di Serreta, è lì in cima che voglio andare. Give me Sono a circa mille metri di quota sulla vetta più alta dell'isola di Terseira, si chiama Serra di Santa Barbara e da qui c'è una vista veramente veramente veramente spettacolare, oceano, colline, verde, mucche, ancora mucche da tutte le parti. il tramonto sono sceso giù in basso adesso dopo essere stato lassù in cima sulla serra di santa barbara adesso sono giù sulle scogliere di santa barbara per farti vedere un tramonto fantastico non ho fatto calm down non ho fatto conti alla rovescia non ho stappato nessuna bottiglia non ho fatto nessun cincin ma ero molto contento molto contento perché ero in sintonia con me avevo tutto quello che mi serviva e secondo me accontentarsi di tutto quello che uno riesce ad avere nella vita non è facile ma quando ci riesci sei contento davvero?